Annalisa Scarrone, età, altezza, peso, carriera e vita privata. Annalisa Cantante, quanti anni ha, altezza, peso e carriera. Annalisa Scarrone è una cantautrice italiana. Nata a Savona il 5 agosto del 1985, ha 32 anni, è alta 167 cm e pesa 52 kg. Annalisa, chiamata anche Nali, è cresciuta con la sua famiglia a Carcare, in Val Bormida, e nel 2009 e si è laureata in fisica presso l'Università degli Studi di Torino, con 96 su 110. Fin da quando è piccola è appassionata di musica. A otto anni ha iniziato a suonare la chitarra e poi ha sperimentato altri strumenti, quali il pianoforte e il flauto traverso. La prima lezione di canto, però, l'ha presa a 14 anni. Da quel momento in poi non ha più smesso. Ha avuto due esperienze in due band differenti. Gliela ha feguttata Eleanor, e poi ha iniziato a lavorare da solista. La Scarrone è diventata famosa grazie alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, si è classificata seconda nella categoria Canto e ha vinto il premio della critica. La carriera di Annalisa. Nali ha partecipato al Festival di Sanremo per ben tre volte. Nel 2013 è arrivata Nona con Scintille, nel 2015 quarta grazie alla canzone Una finestra tra le stelle e nel 2016 undicesima con il brano Il diluvio universale. Ha vinto diversi premi. Tra i tanti ricordiamo un Wind Music Awards, un premio Lunizia, due premio Videoclip Italiano, un premio Perla del Tirreno, due Velvet Awards e un premio Mia Martini. Inoltre, ha vinto la sesta edizione dell'International Song Contest. The Global Sound del 2013, quando ha cantato rappresentando il nostro paese. La Scarrone ha anche recitato al cinema, nella commedia Babbo Natale non viene da Nord. La vita privata di Annalisa. Annalisa è felicemente fidanzata con Davide, musicista. Produttore e compositore musicale che lavora con lei. L'ha aiutata nei brani Se avessi un cuore, in inatteso, Noi siamo un'isola, leggerissima e coltiverò l'amore. Inoltre, ha collaborato anche con Francesco Renga, gli Zero Assoluto, Marco Carta e Jack. La cantante è molto affezionata ai suoi animali, a tre gatti di cui uno tatuato sul collo, e due gatti.